Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare della famiglia in difficoltà che si è vista staccare la corrente elettrica per una bolletta non pagata. Dopo la notizia è scattata una vera e propria gara di solidarietà. Ci hanno detto al telefono una cosa e, a, come si chiama? A estra, e nel negozio ci hanno detto tutta un'altra cosa. Cioè ci cioè, hanno detto no, finché non pagate tutto, noi non ti si riaccende la luce. Le parole di questa mamma che tenendo in braccio il suo bimbo di appena tre anni, con la febbre a 39, per la mancanza di riscaldamento, hanno colpito nel segno. La famiglia che risiede nell'aretino era senza luce e senza gas dallo scorso 28 febbraio. Dopo l'interessamento di Consumatori e successivamente di Comune e Destra, la società che aveva staccato la corrente dopo una bolletta non pagata, la luce e il gas sono tornati ieri sera alle 19.30. Di fatto una vicenda gravissima. La famiglia è monoreddito, il bimbo ha diritto ai benefici della legge 104. Una situazione dunque di estrema fragilità. Come ce ne sono tante, ci conferma l'assessore alle politiche sociali del Comune di Arezzo, Lucia Tanti, che si è interessata del caso. Qui c'è un, sicuramente una famiglia da, da supportare su tanti fronti, che si può fare? La domanda è sbagliata, nel senso che la famiglia è già dentro i servizi sociali e tant'è vero che prima che tutto succedesse avevano un appuntamento per chiudere la questione bolletta. Quindi la solidarietà dei singoli aiuta, ma in questo momento... Per fortuna non serve perché questa è una famiglia che è già dentro un abbraccio degli, degli assistenti sociali e che se ci sarà bisogno verrà implementato. Quello che è successo l'altro giorno è una cosa però abbastanza critica e che io vorrei magari anche insieme a voi eh, fare comprendere nella sua particolarità. Cioè non si può stare tre giorni staccati dal mondo e soprattutto non si può stare quando si dice di riattaccare subito. cioè Questa è una situazione che imponeva una decisione immediata. Noi abbiamo cominciato a chiedere che venisse riattaccata questa, questo servizio sabato e siamo arrivati lunedì sera. E devo dire con un'attenzione, con un aiuto di tutti, io voglio ringraziare Giovanni Grazzini per quello che ha fatto, ovviamente Croce Rossa, eh, la protezione civile perché quando ci siamo accorti che sabato nulla sarebbe successo abbiamo portato un generatore, però insomma non ci possono volere più di 48 ore per pigiare un bottone. Io lo capisco, però se questo abbraccio di cui lei parlava all'inizio è così caloroso e intenso, perché si arriva a questi punti? E soprattutto una famiglia monoreddito può pagare una bolletta di 900 euro? L'avrebbe pagata la comunità. Quindi la, la, Voi ve la sareste accollata? Assolutamente sì. Eh, vi consiglio di sapere e di, sa e di conoscere che di famiglie così ad Arezzo ce ne sono molte. Eh, non fate l'errore di pensare a una sola perché sarebbe un'ingiustizia nei confronti di tutti gli altri. Qui c'è stato un sistema dei servizi erogati che ha cappottato, ma non ha cappottato il sistema della città. Quindi... Il consiglio da dare qual è? Visto che lei dice che ce ne sono altre in queste condizioni, affidatevi alla rete, affidatevi alle istituzioni. Il servizio da dare è di fidarsi, ma soprattutto che ognuno faccia il suo. Che vuol dire? Che vuol dire che se chiediamo il sabato di attaccare una utenza, ma aspetto che il sabato l'utenza sia attaccata. Intanto è scattata una vera e propria gara di solidarietà per aiutare questa famiglia, tanto da spingere Feder Consumatori e Arezzo ad aprire un conto corrente dedicato. Ci si può dunque rivolgere all'associazione se si vuole aiutare questa famiglia. In Valdarno invece sono ripartite questa mattina le ricerche di Claudio Bindi, il 62enne di Castelfranco Piandisco, di cui non si hanno più notizie dallo scorso sabato pomeriggio. Oltre ai carabinieri, alle squadre di vigili del fuoco e della protezione civile, da stamani in azione anche le unità cinofile, cani specializzati nella ricerca di persone che sono partiti dagli ultimi avvistamenti certi. Le unità cinofile arrivate da Bologna in azione anche in Valtiberina dove dallo scorso 16 febbraio è scomparso un altro uomo di origini tedesche ma da anni residente nell'Aretino. I cani hanno aiutato a passare al setaccio, una zona particolarmente impervia, partendo dalla casa di Bivignano dove abita l'uomo. Ed in Toscana nelle prossime ore torna il maltempo. A partire dalla tarda mattinata di domani sarà il vento il fenomeno più rilevante per quanto riguarda la provincia di Arezzo toccherà la Valtiberina. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento valido a partire dalle 12 sino alla mezzanotte di mercoledì 8 marzo. Cambiamo adesso argomento per parlare di eh, pronto soccorso e ancora caos in Toscana. Dopo la protesta dei medici ad alzare la voce adesso sono gli infermieri. La carenza di medici impone dei ritmi seratissimi per chi ci lavora sui medici ma a cascata da parte degli infermieri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 Ancora sanità, dal 12 al 18 marzo si celebra la settimana mondiale del glaucoma. L'Asla Toscana Sud-Est, anche quest'anno tramite il Dipartimento di Oculistica, mette a disposizione sulla provincia di Arezzo visite gratuite, prenotabili nei giorni del 9 e 10 marzo, tramite CUP per tutti coloro che sono residenti nel territorio aziendale e che hanno superato i 40 anni di età e non abbiano effettuato visite oculistiche negli ultimi due anni. A San Sansepolcro invece all'interno dell'ospedale arriva un mammografo stabile. La nuova strumentazione permetterà alle donne della Valtiberina che fino all'arrivo della pandemia usufruivano del camper rosa di effettuare gli screening mammografici all'interno dell'ospedale senza doversi recare come negli ultimi mesi invece è successo nelle strutture della provincia di Arezzo. E domani è l'8 marzo, la giornata dei diritti delle donne in occasione di questa data i centri trasfusionali dell'Asda Toscana Sud-Est promuovono iniziative dedicate alle proprie donatrici. L'obiettivo è quello di favorire non solo l'accesso ai donatori tradizionali ma soprattutto di avvicinare alla donazione nuove persone. Le donne che andranno a donare il sangue saranno così omaggiate con fiori e gacci. E appunto domani è l'8 marzo, la giornata internazionale dei diritti della donna e sono tante le iniziative in programma in tutta la provincia. Il presidente Polcri ha firmato il decreto per dedicare il fuor d'ingresso della Sala dei Grandi in ricordo di norma. Cosetto e Anna Franca, un'iniziativa detto che rientra nelle celebrazioni della giornata dei diritti della donna per rafforzare la memoria del sacrificio di tutte le donne che hanno con coraggio sopportato le varie forme di violenza e pericolo.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 uno dei capisaldi per la catalogazione moderna. Tra le varie iniziative, anche quella di ieri sera con un appuntamento alla CGL per la presentazione del libro Maschi in crisi.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 per gli uomini e gli uomini possono uscire da questa gabbia e liberarsi da questa ansia continua di dimostrazione della propria virilità. Un giardino pubblico attrezzato, nuovi parcheggi e una nuova viabilità, sarà questo il nuovo volto dell'area urbana compresa tra Porta San Clemente e Porta San Laurentino, un progetto che prevede l'investimento di oltre 1 milione e 100 euro, spiega l'assessore Alessandro Casi nel quale la Giunta ha approvato la fattibilità tecnico-economica ed è in procinto di approvare il progetto definitivo che è stato già avviato in soprintendenza. Grazie ai fondi PNRR si procederà presto alla riqualificazione conclude di una parte di città storica che presenta ormai da tempo situazioni di abbandono e degrado. E il Comune di Arezzo, invece, in questo caso assieme alla Fondazione Arezzo Comunità, questa mattina ha presentato l'applicazione senza barriere.app. Una città accessibile per tutti? Un progetto che parte nelle prossime ore? Che cosa.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 però con le mappature qui nel comune di Arezzo partiremo proprio domani mattina, quindi già da domani pomeriggio troverete quelle attività che avremo già mappato insieme agli studenti. Un taxi per tutti, da oggi una nuova collaborazione con la Croce Bianca di Arezzo che ha partecipato a un breve corso di aggiornamento con i tassisti aretini i quali già da anni svolgono su chiamata il servizio disabili. All'iniziativa hanno preso parte anche Ilalia Bidini e Paolo Laurita. Cambiamo argomento, economia, storia, educazione, lavoro e geopolitica saranno al centro della prima edizione del progetto Acli Life Festival. Le ACLI hanno infatti strutturato un ciclo di incontri, convegni e eventi culturali che nei prossimi mesi faranno affidamento sul coinvolgimento di relatori di spessore nazionale con l'obiettivo di trattare e approfondire tematiche di stretta attualità per procedere verso un futuro responsabile e consapevole. Il primo incontro è in programma venerdì 10 marzo alle 17.30 in Sala dei Grandi della provincia di Arezzo con prospettive del sistema previdenziale italiano all'epoca della crisi demografica e sociale del paese sarà presente il presidente nazionale dell'Inps. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook e poi nei giorni successivi andrà in onda sempre sulla nostra emittente. Torniamo adesso a parlare dell'evento della Calcit di questo fine settimana che ha registrato un gran successo. In particolare la giornata di domenica con la festa dei bambini che ha visto grande partecipazione di enti e associazioni ma anche famiglie e bambini. Grazie alle offerte libere del pubblico presente alle serate del Mercatino in danza, Talente e la Ribalta e appunto la festa dei bambini sono stati raccolti oltre 12.000 euro che saranno destinati al servizio scudo. Passiamo adesso alla pagina della cultura, al Teatro Petrarca è tornata la stagione concertistica a retina con un appuntamento con i talenti della scala.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 Passiamo adesso alla pagina dello sport, ulteriori quattro impianti sportivi sono stati assegnati ad altrettanti gestori a seguito di specifici bandi. Si tratta dei campi da calcio a Santa Firmina, Sant'Andrea Pigli, l'impianto di arrampicata sportiva e il campo da rugby Antonucci. Stiamo riempiendo tutte le caselle, commenta l'assessore allo sport a Scapecchi, quelli di cui stiamo parlando infatti si aggiungono ai campi da calcio della Chiazza, indicatore, rigutino, alla palestra di San Clemente e allo skate park. Adesso il totale di risorse investite dalle società sportive ammonta a poco meno di 1.100.000 euro a fronte di investimenti minimi obbligatori di circa 250.000, quelli indicati dal bando. Sostanzialmente, grazie a questo strumento, conclude, abbiamo ottenuto un effetto moltiplicatore che ci ha sospinto verso il quadruplo del risultato minimo sperato. Il Arezzo Calcio Femminile invece domani in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna parteciperà con la propria formazione primavera ad un'amichevole con la rappresentativa regionale femminile presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 15. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.